È andato così bene Cosa? Ma io ho già sentito questa canzone Ma io ho già sentito <ride> L'abbiamo trovata Nuove magliette, nuove tette. Lineup Store si aggiorna ancora una volta. Wow. Vi abbiamo scoperto, eh, Camper e Spawn. Stanotte andate a dormire pensando a noi. La musica del capitalismo. È letteralmente la musica del capitalismo. Vediamo com'è la musica.